raggiunto il professor carlo di politi economista della sapienza di roma per parlare di un argomento di stringente attualità domani sabato 30 sarà il giorno tanto atteso del family day e soprattutto in questo momento è in discussione in parlamento la legge che dovrebbe regolare la, la vita delle persone omosessuali soprattutto per quanto riguarda la coppia l'adozione di figli e tutto ciò che comporta una legislazione in merito professor di, Bo di politi Innanzitutto io lo parlare con lei della sua situazione di vita, di, di come si vive in questo paese visto che lei fra le altre cose è anche felicemente sposato con una persona del suo stesso sesso come sono le condizioni di vita buone io sono sposato come è stato appena detto eh, con un ragazzo americano quindi in realtà abbiamo dovuto sposarci in danimarca poi tornare in italia e chiedere eh, la carta di soggiorno sulla base di, del fatto che nonostante sia italiano in italia non ci sono diritti sono anche un cittadino europeo e quindi ho diritto che mio marito viva nel continente europeo questo ci dà volendo anche una nota di ottimismo nel senso che per quanto oscurantissimo possono essere alcune componenti eh, della società italiana, esiste comunque uno stato di diritto in cui viviamo, esiste la Costituzione, esiste l'Unione Europea, che comunque già oggi ci danno molti diritti, probabilmente più di quanti eh, molte persone, a, presa, a partire dalle persone omosessuali, si rendano conto. Questa legge dovrà decidere anche in merito ad adozione, a procreazione, a, al fatto che una coppia di persone dello stesso sesso possono avere dei figli e come crescerli. Pensiamo ad esempio, è stata chiamata Step Child Adoption. Chi dei due è il genitore del bambino, quello biologico e se nessuno dei due è il genitore biologico, in caso di disgrazia, lei cosa pensa? Dove pensa che siamo arrivati? Una panoramica anche per quanto riguarda gli altri paesi. Dunque, queste sono varie domande. La prima è no, non è così facile perché ci sono molti diritti in Italia che derivano solo ed esclusivamente dal fatto di essere sposati, quindi se le unioni civili garantiranno eh, parità di diritti su molti di questi ambiti si raggiungerà un'eguaglianza, altrimenti no, nonostante la legge. Faccio degli esempi, eh, vari tipi di eh, graduatorie per accedere a vari benefici sociali, eh, oppure se pensiamo nel caso dei, purtroppo, dei crisi aziendali, quando si decide chi deve andare in cassa integrazione. Ci sono tantissimi ambiti in cui normalmente non pensiamo, in cui il concetto di carico di famiglia è molto importante, è giuridicamente importante, Pensiamo alle eh, detrazioni dalle dichiarazioni dei redditi, quindi eh... Al di là del fatto che molte persone vivono bene anche senza questa legge, questa legge e oltre all'ideologia si porta dietro tutto un carico di importanti diritti che purtroppo solo la legge italiana ci può garantire in questo momento. Detto questo, eh, chiaramente uno degli argomenti di discussione ha anche a che fare con i bambini, come eh, appena detto. Eh, per quanto ehm, ci sono diversi aspetti da considerare da questo punto di vista, anzitutto la legge purtroppo non prevede l'adozione, prevede solo la cosiddetta step child adoption, che quindi è l'adozione di quello che è già il figlio di una delle due persone e comunque si tratta ovviamente di eh, un compromesso politico. Da questo punto di vista tra i vari aggettivi che sono stati usati probabilmente quello che più mi sembrerebbe calzante per la legge è quello di cavallo di troia come metafora, nel senso che è una legge probabilmente destinata ad avere lo stesso destino della legge 40 sulla assistita. È una legge che chiaramente contiene diversi passaggi che sono ancora discriminatori, ma poiché la Corte Costituzionale ha già chiarito da anni ormai che non è legittima costituzionalmente la discriminazione delle coppie omosessuali, tutti i pezzetti, i rimasugli di ideologia che, pur, che purtroppo rimarranno anche dopo che la legge passasse, verranno smontati piano piano dalle corti. Che è sempre più difficile ottenere delle adozioni in tempi ragionevoli e che un costi ragionevoli. Questo significa che sempre più persone eterosessuali, sempre più coppie eterosessuali si rivolgono anche a metodi di contraccezione, eh, scusi al contrario, di, eh, a metodi di inseminazione artificiale all'estero per poter ottenere dei figli. Ricordiamo anche che il fenomeno della riduzione della fertilità è purtroppo in ascesa. Questo perché si sposta l'età in cui le donne fanno dei figli, si sposta l'età in cui ci si sposa e quindi anzitutto questo dibattito in questo momento è un falso problema perché le coppie di persone dello stesso sesso sono pochissime in percentuale della popolazione e il, grande della il gran parte di questa domanda eh, di bambini viene da altrove poi riguardo al fenomeno in sé che serve una, una regolazione non c'è dubbio eh, io direi che almeno dagli anni 70 in cui si è stabilito il principio che non sta a noi dire alla singola donna ciò che deve fare o non fare del suo corpo quello che è importante è evitare le ipocrisie, bisogna stare molto attenti a che non ci siano fenomeni di sfruttamento e quindi qualsiasi status giuridico si decide alla fine di, eh, qualsiasi regolazione si decide di avere su questo argomento, bisogna in ogni modo evitare che si abbia una commercializzazione, una mercificazione del corpo della donna e soprattutto fenomeni di sfruttamento. Ecco di Polite Lei anche a livello accademico-scientifico si è occupato di analizzare vari screening, screening um economico, culturali per quanto riguarda l'area europea e anche mondiale, del resto procreare per una coppia omosessuale per esempio è abbastanza costoso, persone di alto livello sociale nella storia ed anche attualmente non hanno mai avuto problemi con la loro omosessualità quando invece le persone che più avrebbero bisogno di diritti, quelle cioè più povere ne hanno molti di problemi, questa serie di domande per dire cosa insomma? In Italia le famiglie omosessuali sono un, uh, un fatto, da anni ci sono dei bambini figli di coppie omosessuali che sono già adolescenti e finora si è fatto finta che non esistano, ma è un problema di classe e soprattutto perché il movimento LGBT è così diviso? Cioè tanti problemi diversi, ognuno dalla sua parte, sostanzialmente eh, nel resto del mondo non è andata così. Di nuovo sono molte domande eh, Sui figli anzitutto c'è un um, malinteso frequentissimo L'idea che le persone omosessuali siano sterili In realtà è un'assoluta stupidaggine ovviamente Ci sono tantissime donne o uomini Che possono avere dei figli in relazioni eterosessuali E poi invece decidere di passare il resto della loro vita Con una persona dello stesso sesso Oppure possono decidere di avere figli anche in maniera naturale Nonostante vivano con persone dello stesso sesso Quindi non dobbiamo necessariamente pensare al cosiddetto utero in affitto quando pensiamo al problema dei bambini né necessariamente il problema dei bambini se qualcuno avesse ancora la mentalità che servono il padre e la madre sarebbe legato solo alle coppie delle persone dello stesso sesso perché c'è il problema eh, dei, ad esempio dei bambini che perdono uno dei due genitori oppure l'idea che solo il genitore geologico è un genitore legittimo e allora tutti i figli adottivi come la mettiamo oppure con le nuove famiglie quando eh, una madre single trova un nuovo compagno magari abbiamo dei bambini che vivono anche 10 anni con questo uomo, con cui stabiliscono un rapporto fantastico, vogliamo sostenere che questo non è il padre. Insomma la situazione è ben più complessa e spesso accade che una piccolissima minoranza della popolazione, la popolazione LGBT viene strumentalizzata per far passare un'ideologia veramente eh, retrograda e che spesso in realtà nasconde più che altro il desiderio da parte di alcune piccole nicchie politiche di coltivare un certo elettorato. A parte questo, certamente anche il, la comunità LGBT è molto di, di, divisa. Quello che abbiamo visto nelle nostre ricerche, io ho fatto in realtà ormai vari lavori anche con colleghi, ad esempio il dottor Botti dell'Università di Perugia, Abbiamo visto che eh, c'è una forte ragione per cui esiste lo stereotipo che le persone gay sarebbero tutte ricche. La ragione è il fatto che le persone gay sono, que le persone ricche, scusate, sono quelle che veramente possono dichiarare e vivere tranquillamente la propria omosessualità senza temere particolari ripercussioni. Viceversa, le persone con un reddito sotto la media, le persone con un livello di istruzione più bassa o dei lavori precari, molto spesso non possono permettersi di dichiarare la propria sessualità. Questo dà origine al fatto che per strada, in televisione, normalmente sappiamo solo di persone gay che hanno un buon titolo di studio, che hanno un buon reddito, semplicemente perché gli altri non possono dirlo. Ma la, la differenza c'è e esistono persone gay ricche come povere così come ci sono persone etero ricche come povere. Forse non possono dirlo anche perché taluni esponenti politici si permettono di usare espressioni barbare Tipo quella di questa settimana in cui si è detto che sposare un uomo o sposare un'altra donna sarebbe un assurdo giuridico come pretendere di sposare un cane Al di là di questa, della grettezza di questo ragionamento il governo Renzi in realtà gioca molto della sua credibilità su questo passaggio parlamentare e c'è già chi ha detto che in caso la legge passasse dovrebbe poi comunque farsi un referendum che ne decida insomma l'abrogazione o meno. Lei personalmente cosa pensa che succederà? Pensa che questa legge passerà alla fine, magari anche zoppa? E Cosa pensa del fatto che si chieda un referendum abrogativo per quanto riguarda un diritto individuale? Dunque, come economista non posso non ribadire che eh, la, la famiglia è una forma sociale, un'istituzione che cambia tantissimo nel tempo, molto spesso anche per ragioni economiche. L'avvento del capitalismo ha portato prima le donne a lavorare, in una certa fase storica, insieme ai bambini, anche in lavori eh, molto duri e molto faticosi, in un'altra fase storica le ha portate a non lavorare e in entrambi i casi si è sostenuto che quello era il ruolo naturale della donna. Eh, le famiglie italiane hanno vissuto per secoli in aggregati molto ampi con eh, familiari di primo, secondo o terzo grado che vivevano insieme, in alcuni momenti ora eh, consideriamo naturale solo la cosiddetta famiglia nucleare. Quindi eh, tendiamo a, a universalizzare, a conciare naturale quelli che sono semplicemente dei fenomeni transitori. Transitorio è ehm, sicuramente anche appunto l'idea che oggi il matrimonio possa essere solo tra un uomo e una donna. Passerà e questa è anche la ragione per cui sono relativamente ottimista in realtà sulla legge. Eh, la legge, come ho detto, nonostante sia stata criticata da molti perché non contiene una piena uguaglianza per le persone LGBT, è un ottimo primo passo e permetterà per tutti gli aspetti in cui ancora dovesse esistere discriminazione di continuare il lavoro tramite delle cause di fronte a tantissime corti. Passerà perché? Perché il governo ha, è un governo di coalizione, il PD ha già dovuto accettare. Molto misure che a giudicare dai programmi elettorali senza poter giudicare diciamo, non sarebbero considerate pienamente misure di sinistra, possiamo pensare all'elevazione della soglia per il contante e il suo rapporto possibile di incentivazione dell'evasione fiscale e quindi adesso c'è bisogno in vista delle prossime elezioni amministrative di qualcosa di sinistra per dirla con, un, con uno slogan famoso, questa legge quindi serve al governo ed è il motivo per cui penso che passerà.